valli di pura follia Lotus Elise perché io ero nata nel 93 quando è nato il progetto della Lotus Elise e mio nonno ha pensato che avrebbe potuto portare fortuna darle il mio nome Gli ingegneri volevano chiamarla m 111 11 ovvero il numero interno del progetto, però mio nonno non era d'accordo perché in ogni lingua si sarebbe pronunciato in maniera diversa. Ciao ragazzi, che piacere rivedervi, sono con Elisa Artioli, nipote dell'immenso romano Artioli. Se non lo conosci è un po' strano, ma magari sei molto giovane, allora ti lascio qui sotto un link in descrizione con l'intervista fatta. Personaggio che ha un potere gigantesco all'interno di Lotus, non solo, parliamo anche di Bugatti, ragazzi, documentatevi, dà il nome, decide di dare il nome, Elise, per via della nipote, alla Lotus. Lotus che ho guidato prima e ultima serie, ora non le producono più. Una storia emozionante. Segui tutto il video, lasciami un commento, mettimi un like e iscriviti al canale, e mettiti le cuffie. Se già non l'hai fatto, buona visione! Questa è l'Elise Prima Serie che ho da quando ho 4 anni, che ha preso il mio nome. E invece questa qui è l'ultima uscita dalla linea di produzione, proprio l'ultimo esemplare, che è l'Elise 240. Questa è del 97, ha la particolarità che ha i freni MMC che c'erano solo all'inizio fino al 98. E è completamente originale, ho cambiato solo le sospensioni. Invece questa qui è anche completamente originale, che appunto è del 2022. Hanno esattamente 25 anni di differenza, però il DNA è rimasto quello. Questa pesa 200 kg in più che si sentono, però ha anche esattamente il doppio dei cavalli rispetto alla prima serie, perché ne ha 240 rispetto ai 120. Che bello il carico che ha lo sterzo. In cambio innesti corti, veloci. Penso è ricavato dal pieno questo pezzo di alluminio stupendo. Sono tutti e due un 1800, però uno è il Rover che diciamo era stato utilizzato perché era un motore molto leggero. Era il motore più leggero che c'era sul mercato, quattro cilindri, pesava meno di 100 kg. Invece poi la Lotus è passata ai motori Toyota, che comunque sono di qualità anche migliore, possiamo dire. Il Rover alla fin fine non è un motore che va male, però ha sempre avuto un po' il problema della guarnizione di testa e che tende a surriscaldarsi tanto. Sono entrambe un motore da un litro e otto, però questo ha anche il compressore che si sente che spinge tutto il tempo e c'è sempre la coppia. sempre coppia. pesa 200 kg in più che ovviamente è dato anche dall'elettronica, dai pneumatici, i cerchi più grandi e devo dire che su un Elise si sentono perché comunque con 120 cavalli riesce andare anche molto forte grazie al fatto che quella pesasse solo 750 kg. Tre pedali, cambio manuale, e dinamicità di guida unica gli aspetti principali sono rimasti gli stessi trazione posteriore il motore posteriore centrale E poi ma che onore è per me guidare la lotus elise di elisa artioli è una cosa bellissima unica è una lama è chirurgica è stupenda da guidare e chi non ha guidato una lotus lo deve fare signori perché è un'esperienza di guida pura unica il cambio manuale anche lo sterzo molto diretto però c'è da dire che questa è un po più filtrata è un po più civile si può usare è, un, è più comoda l'hanno resa una macchina un po più dei giorni d'oggi anche se secondo me comunque non è una macchina ma è un gioco Vetri elettrici, bellissimi gli interni, ma la regolazione dello specchietto è sempre manuale, come nella sua sorella maggiore. Qui abbiamo l'aria condizionata, i finestrini elettrici, non come con l'altra che devi girare la manovella. Abbiamo la BS e ovviamente un po' più comfort, anche i sedili sono più comodi però è rimasta comunque pura come l'altra, perché ci sono dentro cinque tasti come in quella e tanto di più non c'è. Molti meno suoni all'interno dell'abitacolo, macchina più filtrata ovviamente nonostante si rimane nel mondo Lotus, quindi una concezione di auto leggerissima, sviluppata per il puro divertimento di guida, dove tanti componenti sono superflui. Anche se qui abbiamo l'aria condizionata, che in una giornata calda come oggi non guasta. Entrambe hanno il fondo piatto, però la differenza è che questo ha il diffusore e anche questo accenno di ala posteriore. Un'ulteriore differenza: l'altra aveva i cerchi 15-16, invece qua sono aumentati di un pollice, quindi abbiamo 16-17. Ho scelto l'oro perché mi sembrava un po' chiudere il cerchio con l'argento che ho ricevuto da no mio nonno, l'ha scelta lui ovviamente, e l'oro invece l'ho scelto io. Un po' ha diversi significati, uno l'ho chiamata Sunshine perché è il sole nella mia vita ma anche l'oro, perché nel 2017 la Lotus aveva presentato un'edizione speciale dell'Elise e lì è stato il momento dove mi sono detta devo comprarne una perché mi piace tantissimo. Lotus Elise, che prende il nome della nipote di Romano Artioli, Elisa, che è qui dietro di me con l'ultima uscita. Purtroppo l'ultima prodotta. Che macchine! Questa pesa 723 kg. È incredibile il rapporto peso-potenza che aspetto da sempre. Abitacolo piccolissimo. Sono seduto praticamente a terra. Com'è guidare una Lotus? Avete mai provato un kart? È banale dirlo, ma è esattamente un kart un po' più pesante 120 cavalli sono pochi su una macchina che pesa appena poco più di 700 kg no, e sono spendibili e sono fantastici è un piacere guidarla, senti questo sterzo questa macchina è priva di ogni tipo di diavoleria elettronica non c'è servofreno, non c'è ABS, non c'è servosterzo non c'è niente praticamente, niente Solo il puro piacere di guida, la meraviglia delle meraviglie. Io voglio una Lotus, io voglio una Lotus. Che spettacolo, tutta equilibrata in ogni suo singolo dettaglio. Questo sedile monoscocca davvero scomodissimo. Per entrare nella macchina si fa una fatica che non hai idea. Guarda dov'è questo montante, ovviamente messo qui per rinforzare il telaio, perché qui andiamo anche a cielo scoperto, signori cari. Non bastava non bastava il puro piacere di guida, volevano farci godere anche al cielo aperto. E poi il suo motore centrale posteriore ti fa divertire tanto la guida, abbinato al cambio manuale a 5 rapporti. La macchina non è facile da intraversare perché la potenza non è fortissima, ma nel caso succedesse è molto bilanciata, ha la tendenza ad avere un comportamento sovrasterzante il che vuol dire che il divertimento di guida è assicurato ma nel momento in cui parte il posteriore lei rimane molto equilibrata il volante poi è molto diretto ed essendo una macchina dinamicamente così leggera la correzione è immediata perché lo sterzo comunica benissimo quello che c'è sull'asfalto lo fa in un modo puro purissimo e il cambio Com'è? <ride> veramente una figata, veramente una figata. Le Lotus, signori. 240 cavalli su questa macchina si sentono. Hai l'aria condizionata, la radio. Magari sto invecchiando, però sono tutte cose che sono contenta di avere in questa macchina. C'è anche vabbè, un po' più elettronica, ovviamente, la PS. Che macchina è? una cosa che mi piace tanto di questa macchina è che è rimasta pura e con proprio il minimo indispensabile come era il concetto era il concetto di base saltella saltella è leggerissima <ride> grande Lisa che le dai il piazzo in galleria ma che bello è fare un video con una ragazza appassionata di motori che guida due Lotus così e che gli dà il gas! Ci scambiamo le auto, voglio assolutamente provare la Elis 240 Chissà se questi 25 anni di differenza tra loro e l'inevitabile avanzamento della tecnologia hanno cambiato o migliorato il DNA di un'auto che anni fa sulla carta a mio parere era perfetta ma che ancora oggi è molto molto intrigante perché ragazzi, non è detto che nuovo è meglio come sta Benone, Benone, piano piano ci prendo feeling con questa tu come va? bene, bene, ho avuto due minuti dove dovevo riabituarmi alla frizione e gas che sono quasi gli opposti però adesso mi sento di nuovo a casa Elise è un'auto con carattere fa parte di lei io non sono perfetta e dico Delis neanche lo è, però mi piace queste sue imperfezioni, è proprio un'auto con l'anima. Wow. Ho meno fiducia rispetto all'altra, probabilmente è dovuta dalla velocità più elevata, dalla corsa del pedale del freno più lunga che mi trasmette meno.. meno. <ride> Semplicemente meno. Ok. molto più diretta questa è più leggera anche se si sentono i 200 kg di differenza allora io a occhi chiusi poi non so se anche tu la pensi come me se dovessi scegliere e allungare le mani sì. eh, provendo un po' aiuto pochino. Eh, lo so lo so che è difficile da dire <ride> però lei mi ha dato proprio una bella sensazione, sì. sarà quel coinvolgimento anche audio che c'hai nell'abitacolo, nell che senti ogni singolo scricchiolio. Quello trasmette il suono, ci porta un po'. Nonostante la, la velocità sia inferiore, perché questa col volumetrico ha il doppio dei cavalli, sì. 200 Stringer. kg in più, quindi un rapporto peso-potenza strepitoso per sì. andare anche forte in pista. Sì. Ma poi in una strada del genere, in un paradiso così, scendi da là che c'è cioè, il sorriso stampato sì. proprio su questa eh. è come se fosse cucita sì. più intorno Io dico sempre che quella ti dà quella sensazione di quando vai in kart che di colpo ti senti un pilota mm. perché sei così connesso così pura cruda che ti dà proprio una sensazione di guida che nessun'altra macchina mi piacciono tutte e due in maniera diversa perché la cosa bella è che sono la stessa macchina ma diverse hai usato e... il termine giusto, la connessione lì dentro. Sei più connesso con la sì, macchina immediatamente è vero. Sei anche seduto un po' più basso. Sì, Sembra prima di... giocavamo col metro eh, per, per vedere l'altezza del, del, del baricentro, veramente una macchina con un baricentro bassissima Una tenuta di, di strada eccellente. Mm -hmm. E poi per pedali, cambio manuale, sì, sì ok. C'è il Poi qua pure il cambio questo. aperto, bellissimo! Bellissima, bellissima. Sì. Sono rimasti fedeli. Alla tradizione le ci hanno portato avanti negli anni anche con la tecnologia. Sì, questa esatto. è una macchina che comunque ha anche i controlli di trazione rispetto a quella che non aveva l'ABS? Questa sì, quella no, quella non c'era servosterzo, servofreno ABS, niente. niente di niente. Purissima! Purissima! Guarda che meraviglia quei sedili monoscocca sono stupendi. Arriviamo alle note dolenti: questa macchina è uscita di produzione, sì, e questa è proprio l'ultima perché io devo dire che. A chi piace una Lotus è una cosa un po' di nicchia, nel senso che comunque è una seconda macchina, mm. non è una macchina da tutti i giorni, e però deve piacerti quel tipo di... Perché è, è solo per il piacere di guida. Quel tipo di guida, Esatto, sì, sì, sì. quindi inizia a diventare una seconda macchina, ma è anche una seconda macchina che non è lussuosa, e secondo me oggigiorno si vuole la macchina con dentro il tablet e questo e quell'altro, mm. quindi il problema è che con Tutta La robotizzazione, il fatto che loro le facevano a mano, iniziava a aumentare il prezzo perché, stiamo parlando, quella Tante lì. Tanta manodopera anche, sì, no? quella mm. lì era non dico gratis, ma la vendevano veramente a pochissimo. Adesso un Elise costa quasi 70.000 euro e ovviamente la Lotus non poteva più motivare l'aumento di prezzo perché costava. A momenti costa di meno la nuova Emira che uscirà, ma perché quella mm. è prodotta da dei, tanti robot quindi si abbassano i costi di produzione hanno più guadagno, su questo continuavano ad alzare il prezzo e dopo un po' uno dice ma mi compro un go kart per 70.000 euro Giusto. e quello è stato un po' il problema sfortunatamente. sfortunatamente, quindi la Lotus stessa ha detto noi non volevamo togliere le lease di produzione, ma non potevamo più migliorarla Altrimenti. che impatto ha avuto tuo nonno tanti anni fa, di che anno parliamo quando lui ebbe questo grossissimo impatto in Lotus e anche in Bugatti? sì allora mio nonno ha fatto tutto questo negli anni 90 praticamente b 110 è stata presentata nel 91 e l'Elise nel 95 quindi proprio b 110 è stata presentata ancora prima che io nascessi quindi non, non ero presente quando tutto è successo sfortunatamente poi c'è stato il fallimento mm. della Bugatti perché anche lì ci sono state un po' di gelosie e storie varie che sarebbe da raccontare qua un capitolo c'è l'intervista inter... con il nonno, no? è con è nonno ma ha cioè... anche scritto un libro che si chiama Bugatti e Lotus Thriller dove racconta un po' la vicenda perché tutti si chiedevano ma come mai è fallito? e quindi ha cercato poi tramite la Lotus di salvare la Bugatti ma non è riuscito, per quello è nato anche il progetto Elise, cioè per quello l'Elise doveva un po' spingere eh, per riuscire a salvare la Bugatti che stava andando in fallimento. La cosa più importante che mi ha regalato mio nonno è una storia ma anche una passione, non è il fatto del materiale o qualcosa perché magari ci sono quelli che dicono ama ah, perché non ti ha regalato una bugatti ama ah, perché non hai dieci macchine però c'è tanta gente che apre la bocca e, sì, <ride> e no, le dà fiato sono. in realtà questa è una macchina fighissima sì. che se me l'avessero regalata a me sarei stato ben contento ah io sono contento contentissima questo, eh, ma è si vede e poi guidi mia. pure forte <ride> prima facevo fatica a starti dietro con questa Fighissimo, no fighissima sì. sta cosa è bello sì. vedere una ragazza così appassionata è, è, è una figata è fantastico perché capita veramente raramente quindi, eh, ce ne sono eh, poche sfortunatamente eh, eh. Sì. io ti ringrazio poi di avermi invitato insomma di aver scelto me per fare questa, questo servizio questa giornata di, di guida appassionata tra amici perché poi sì. così e quindi è veramente un onore soprattutto per, per avermi raccontato questa storia che poi ovviamente avevo seguito anche sui, sui social di, sì. di tuo nonno che è una persona che non la conosco, non lo è conosco. Esplosivo, lo è vulcano. Dovresti conoscere. Una no? persona dal Secondo DNA è... puro rock and roll, come sì. piace, come piace sì. a noi, insomma è veramente un no. figo. Il nonno quest'anno fa spettacolo. 90 anni ed è ancora esplosivo, vulcanico, cioè io ho fatto appunto quel video perché tanti mi chiedevano un po' un video di mio nonno. Allora... Ti incanta? Tu certo. apri il video, camera fissa, lui comincia a parlare. Parla per 45 minuti <ride> e io sono lì così. Che l'ascolti. Ho sentito quella storia mille volte, ma ogni volta la racconta con un tale entusiasmo che. Eh, poi vabbè, anche la, il modo in cui la racconta è, è bello. Sì. È un po' un modo di parlare di altri tempi che, sì. che, che ci affascina. Sì. Grazie Eli, veramente, grazie, grazie te, davvero Grazie, grazie. E grazie anche a voi, disgraziati di Officina del Pilota Che ci seguite sempre Io spero, te lo dico col cuore Che, che cominciano ad apprezzare molto le Lotus Io feci un paio di video E sì. in termini anche di visualizzazioni andarono malino Perché sì. penso che non... E non ho mai capito il perché Invece... Hai di nicchia Me ne rendo conto Sì, me ne rendo conto Ma noi siamo qui proprio per raccontarvi Che queste macchine sono pazzesco. Ma io dico che tutti quelli che l'hanno guidata con me poi se ne sono innamorati. Te ne innamori? Costi tenere. di manutenzione bassissimi. Sì. Beh, lei ormai ha acquistato anche un bel valore nel sì. tempo perché è prodotta a mano, sì, sì, sì, è, è, è, è meravigliosa, però è veramente... consuma poco, il rover va, spinge forte la macchina. Lo puoi si sistemare da solo in casa, cioè è proprio una macchina perfetta per a chi piace guidare o anche per smanettare. Infatti adesso ci andiamo a fare un altro giretto. Eh sì. Eh, e poi una birrina pure. Stasera. Stasera. Eh. <ride> che ne dite? Vabbè io saluto nonno Artioli e gli stringo la mano virtualmente oppure boh, non so se dovessi avere un giorno modo di conoscere mi farà piacere e eh, nel frattempo ciao ragazzi, ciao!